Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Timatix e Marco007 <ride> E siamo tornati su Paper Mario Origami King. La scorsa parte. Ehm, non vi siete Iscrivetevi, iscrivetevi In questa parte Bowser Junior. In questa parte Bowser Junior aveva perso il colore e le abbiamo risolto le pieghe. Olivia stava per morire. E in questa, nella parte prossima invece eh, adesso. insomma, sono successe tutte cose belle. Invece nella prossima parte uh, adesso andiamo alle terme in paradiso. Ah, Kamek non ha nessun potere speciale, è solo buono in battaglia. Uh, comunque io volevo tornare Qui. Perché mi ricordo che avevo visto qualcosa. Comunque tutte le terme ti curano. una stupidaggine, la prima terra mi dice. C'è un coso arcobaleno lì. Va, si va dopo. Sinistra. Quello lì è per le terme dei colori. Secondo me è il colore, appunto. Don't say silly boy. Ok, devi andare adesso al. al. All'ultima terra. Cioè. Ah, sarà questa. Allora. Ok, prima dobbiamo andare lì. Dove? Qui sotto, che sta uno strappo e un coso. Si dice uno strambo strappo. Come struzzi. Come, come si è sparso qualcosa coso yes Vabbè. inverti i numeri ah 96 nice no devi dirlo al contrario sign Sai, sembra che ho detto sign segno Vai l'ultima terma. Niente. vai devi entrare, solo tanto entrare. È tutto pieno fuori dai piedi. Non sembra così pieno, soprattutto per qualche pezzo di carta è un origami Però non cerchi un angolino dove possiamo metterci, Mario. Uccidilo <ride> Uccidiamolo e basta. Ah, era pieno, ok. Scusate, eh, madò. Tutta cattiveria. <ride> Ora siamo overpower. Si, sì. li one shotti pure con un salto normale quindi. Non ti sprecare a usare roba buona. Vai, salto normale. Ci pensi che mostrano pure dei punti. Salto chiari? normale. Sa, sa, sa, sa, tutto, tutto normale. normale. Non è una cosa. Intanto, poi se fallisci, c'è cioè kamek che finisce tutto. Tipo, ma quello con la piattaforma c'ha più vita per qualche motivo. Sì, in effetti io quello lo uccido subito Ingrid Yes Yeast L'abbiamo mai visto questo, no? No, in battaglia Ok allora lo uso ora Lo, lo, lo, devi, lo devi usare per forza Sì nel senso Lo, lo mostriamo ora Yeast Arto Magno del fuoco Adesso sì che ci cioè, sia In realtà sì, l'abbiamo usato però contro i boss solamente Punto, quindi diversi qui Non fanno, fanno tutte le stesse cose Cioè yeah, ci no, trovano tutti no, i nemici no. con un colpo One shot a on nemici wow. ecco cosa fanno i cartomaggi. Ora, ora, ora è tutto vuoto yay. Ora possiamo comprarci o il rastrello o l'oggetto no. strano Sì abbiamo 10.000 monete Qual è l'oggetto strano? Quello del tipo timido? Sì Facciamo il tipo timido prima okay. Mi stanno più simpatici Teddy Spins uh, Quindi ora le grinze Yes. Sì, perché l'altra è quella Io mi immergo, me. sono stufo di sembrare un nonno raggrenzito. Ma pure ma lei si spiega di nuovo. Allora funziona su immersività? <ride> eh. <ride> su <Sì>, immersività? Mamma, <ride> sono piatto, infelicito e pronto a dare tutti il berservito. Non eri stanco dopo aver preso i colori. Impressionante, piatto e rigido come un mazzo di carte. Ma io vado in zuppa e sguaggita e non potrei stare meglio. Abbiamo finito, no? No um, Non esattamente, è ancora bianco come un lenzuolo eh. Hey, what about the black part? Black matters <ride> Oh, dimenticavo <ride> che tutte le sue lenzuola sono nere Hanno molto marks il padron Bowser meter. stampato sopra Black marks matter Il punto è che la sua guarigione non è completa padroncino Padroncino Beh, abbiamo visitato tutte le fonti, non c'era un premio per questo tra una pelle luminosa e una calma olimpica ah secondo me ma ci fanno visitare un'altra termo con l'ultimo eh. timbro e vediamo si sì, un premio al minimo dopo avermi abilitato a fare tutti questi bandi sai mi sembra che ha ragione non ho idea di cosa sia questo premio ma ho paura che non ci servirà molto oh oh oh. andrà alla reception, alla reception però non sì, si va sera. bene perché salti i dialoghi Qui è sempre la stessa cosa No, no, no, no. È una anella, no è. Qui c'è Non Andiamo qui Vai qua dietro Prendi quel blocco Così finiamo le terme Danilo. Vai dall'altro lato adesso Terma. Vai dall'altro lato adesso Le terme Buongiorno signor Todd Z-Todd si chiama Vabbè, parlaci Prendi il timbro non Parla Non voglio parlarci s -bonk. Ah E il giallo Perché non giallo? Ehi, hey, congratulazioni! Hai ottenuto Beh, i, i timbri alla reception per ottenere il tuo regalo. Il giallo volevo. So il poi rosso, vai. verde blu e poi il giallo no. Però poi ci famo sicco. Mio, il premio no, è mio. Mio, il premio no, io e alla reception, la reception. Che bello! Che bello! Mio, il premio è mio. <ride> non possiamo sbattere contro il le... il coso. A proposito, ah si, sì, va al uh, castello di Bowser in corso. Che bello. Quindi è giusto. Shh. Buongiorno signore. Ah, bentornati. Siete Se riusciti ti... a completare la stessa fedeltà, posso vedere? No. è mia. Si sì, secondo me questa è la cosa che causa il softlock. Che cosa? In questa parte che ora. Arrivo. Se fai cosa? Congratulazioni, ce l'avete fatta. Per qualche ragione sembra che i nostri clienti abbiano difficoltà a visitare tutte e quattro le fonti. Chissà perché. <ride> Chissà perché, da, probabilmente sono tutti stati Chissà mangiati a, a, dal catenaccio. <ride> Comunque, senza ulteriori indugi, indugi permettervi di consegnarvi la ricompensa. Oh, fonte mm. di idea, VIP. Un biglietto per la fonte più esclusiva e segreta. Mm. Fonte iridata. Eh, um, cos'è questo? Non vorrei sembrare ingrata, ma sono una grata. Ma abbiamo fatto una bella fatica per visitare tutte le fonti e ora riceviamo un pezzetto di carta. Ehi, siamo tutti pezzi di carta. Wow. È tutto carta in questo universo. Un pezzetto, un pezzetto di atomo, è come chiede. Quello non è semplice pezzo di carta Quello è un passo VIP per la nostra fonte più esclusiva La fonte iride, tu... iride. Tutto qui è fatto dello stesso materiale Non esiste la raccolta differenziata Non esiste l'inquinamento Puoi prendere tutto e, ri... e rifarlo in tutto Basta una gomma È il colore, è il colore Le proprietà rigenerative della fonte iride sono leggendarie Ah ma non serve che mi metta sprolor... Sploroquiare Di purificazione cromatica e restauro dei colori Potete trovare questi effetti e molto altro. Di persona. Hai sentito, ma non giro, potremmo portare un di su colori brillanti. E la mia rabbia non vedo la di arrabbiarmi di nuovo. Ora, in qualità di fonte termale esclusivissima, la fonte di rugby non è facilmente raggiungibile. Anzi, non vi dirò neanche dove si trova, scoprirlo fa parte del divertimento Ma io so già dove <ride> Beh, se la metti così sembra davvero divertente, infatti, no, non lo è In effetti Non sappiamo come arrivarci, ho capito che lo sai dov'è Mi piacciono i misteri, soprattutto quelli che finiscono dentro la so, forma termale, fonte termale, segreta Ehi, sento già che mi ribolle il sangue, sono stanco di essere sviedito Quale sangue? Troverò subito di carta. quel posto Va bene, di carta. un sangue? attimo, qui ci siamo mai andati? No in effetti. Sì, invece ci siamo andati. Ah. Ah, ah, ah. Bene. Abbiamo sbloccato tutti i tubi tranne il Sei che probabilmente sta nel castello di Bowser barra di Peach. <ride> Perché fai così? Perché no. Ok, allora... Troviamo eh... questa fonte. Probabilmente entro la fine del video dovremmo farci. <ride> Prima che... No, io vado a pagare quel tipo timido. No. Andiamo. Eh, Qui vediamo Ci pensi che ora dobbiamo prendere tutte le cose? Allora, la fonte sta lì La vedo Sì, lo so Quindi dobbiamo trovare un modo per arrivare lì Da Bisogna sicuramente comprare tutti gli oggetti di Stisit Non penso Neanche io perché ora dobbiamo farne i soldi Dopo questo Ehi Mario Sì, compra Fonte della pedicure Ok Wow, non wow, pensavo, non pensavo di, riusci di riuscire a vedere senza senza neanche descrivere il prodotto, quanta generosità a vendere, non vedere Wow, navighi nell'oro, loro, eh. Tu quando... hai detto che sono soltanto 10.000. Però non ci sapere dire queste certe cose. Va bene, um... braccine corte, eh. Forse sarà pagando un mutuo o qualcosa. Però dire che è nudo nel loro no è una cosa brutta. Rompi il tavolino. È il tavolino, rompilo. A parte che lì c'è un buco, quindi colpisci. Wow. Tu Oh, devi martellare il tavolino. Lascia stare. Ora puoi prendere. Presentare una richiesta di prenotazione. Che, che cosa? Non te ne Buono, pre... lo so. Non... Colpisci il tavolino con un martello. Ovviamente sono tornati al lavoro. Ora sono, che sono i tipi timidi, stas... dice. Osservando ma colpisci il tavolino col martello l'ho già fatto no non l'hai fatto sì che l'ho fatto niente dove dobbiamo andare questo dove porta porta alla giungla ok non ci interessa mm -hmm. vediamo la mappa siamo già stati a tutte le parti ah si è entrata va <ride> <da> bene <me. ride> Ce lo dice proprio così Meno male che era nascosta Allora bisogna entrare da un po' a sinistra di qui no, Ah, super ah wow ieri i blocchi finiti No eh non, non ti va Lì eh. dietro c'è qualcosa Vabbè probabilmente non, non c'entra Beh entra Andiamo Andiamo Un a ah, Mostrare pass okay. VIP devi Allora praticamente quando entriamo Il pass VIP non è più negli oggetti chiave Se, se, se entriamo Usciamo senza fare nulla E torniamo alla reception ci, ci chiedono di nuovo la cosa Però non ci danno la carta VIP e quindi diventa un soft lock perché questo ci, ci chiede il, il pass beep. Ma noi non abbiamo più la tessera delle, delle fonti. Ma non penso che non. finisce. La, cioè, una volta sola si può usare la carta. Invece sì, sì che finisce. Passo finisce, l'hanno detto... Cioè, è un soft lock, un glitch del soft lock. Non so se l'hanno... Controlla ce l'hai ancora. Congratulazioni per aver riempito la tessera fedeltà. Così avete sbloccato l'accesso all'aria, alla fonte dell'ilte. Seguite i cartelli e fate attenzione al vapore. Allora, vediamo oggetti chiave Vedi? Mi sa che bisogna ricominciare la tessera No, non puoi ti chiede, dei, ti chiede Da ti, questa parte Ti dice um, le, le hai completate le fonti? E, e tu no, non puoi che dire no perché non, è, non hai la tessera Non puoi più collezionare le fonti Quindi non, dobbiamo uscire fino a quando non abbiamo completato tutto oh, No, no Speriamo che ci sia un blocco salvataggio sì, qua vicino Esiste Ah, non saltare. Ah, so... Ok. Ah. Non no, è meno male, non mi, non mi andava proprio di fare battaglia, sinceramente. Mm. Uh, mount... mountain. Mountain Mo, si dice. Stacca me che sopra, non posso usarlo. Non posso farlo spawnare. Muori. Ok, picchialo. Questo è il nuovo nemico poi. Appunto. Tra l'altro. Uh, così pro <ride> Crazy. Crazy, così yes. perfetto. Io ora Boh, quello dorato così Chiamest. facciamo delle delle monettine in più. Oddio, muoiono! Non voglio fargli ucciderli. Ok, a ah, ah, ah. eh, ah. questo facciamo quello lucente. C'è già una lì, lo so, mh, però facciamo le... vabbè. Uccidi questo, faccio il. il, il You idot! <ride> ecco, quello pure è stupido. Wow! Figo! Che fai? Li hai danneggiati? No, loro hanno danneggiato me. Mi hanno sbalzato. Sbal Ma sbalato. se devo trendere, trendere, trendere. Ah, era Non so parata, perché sì. ho parato. Vabbè, devi solo fare. Slidy! Slidy! No, ho già finito. <ride> slidy, slidy! Cos'è successo? Ho chiuso gli occhi, uno ha detto. I don't care. Ha funzionato, ho chiuso gli occhi, ha funzionato, ho chiuso gli occhi. Tutto, dicono tutti la stessa cosa Sei chiuso gli occhi. Apri le. Perfetto. Sali sopra, mi ha... che esce il vapore. Sei bravo. <ride> ah anche non ci possiamo permettere un game over, in effetti. Perché sennò poi dobbiamo ricominciare il gioco tutto. No, ma... In realtà no, perché se c'è il game over ci resetta tutto fino al salvataggio. E quando è che abbiamo salvato? Alla fine della scorsa parte. Taglio. Ah già è vero. Mm, e questa come la faccio? No. no. Slidy, slide, slide e poi così. No. Iniziato sì, sì, va sì. bene. Beh dai, basta. Usare il telefono. Sì, dai, mi telefono. aiuti almeno. Non so che dirti, non me lo so fare. Sempre inutile questi compagni di classe. Ma se in classe tua. Shhh, sì, si sì, è Ma non li uccido nemmeno Però faccio fantastico Sono perché io sono fantastico Martello di fuoco Che okay, ora si è... rompe Chiar. Ok magia ha funzionato yeah. Ora vediamo che attacco fanno No Chiave no, inglese no. uno nuovo Guarda Quindi non tagliata E eh vabbè non abbiamo detto nulla di no. male Non è che si sì, dà inizio a virus <ride> Vabbè quello è un meme I mims sono, sono ben accetti Yes Mims Mims Mims Guarda Vabbè. cosa gli ho fatto 27 anni Ci pensa kamek Magia <ride> It's that ok No non è ok Marco Non è ok Wow incredibile Ah devo farlo con tutti Yes mi ricorda quel coso sì, di... Sì, Human Fault eh. sì. Ancora uno. Ok. Ancora uno. Ora, devi andare lì? Solo che dovevo non salire. No. Nope. Wow. Toliti che ti schiaccia. Tanto mi, capa, mi fa danno. Lo so, ma è una rottura di scatole. È una perdita. Come ho fatto a ricavare così da... C'era una cosa. Okay. Presto, che fai. C'era un Siamo. fiore, una, un fungo <ride> mm -hmm. Oh mio stupido. dio, Sono stupido Vedi quel fungo, è stato quello Che fungo? Ah ok, quel fungo Vai Diss <ride> uh, Comunque Salici uh, veloce, sali, sali, sali, sali. Comunque uh, sì. A proposito di funghi A proposito di Sid. Sì. <ride> uh, yeah. Più 10, quindi 185 Yes Perché mi fa pensare che il prossimo sarà di 25 Cioè di 15 no. opp Oppure siamo stupidi Quanto pare i tupi visi Sì va di... bene Spero che non ce l'ha detto gli, gli <ride> Non ce l'ha detto cuori. in faccia Non ce l'ha detto due cuori fa Cioè qui... No l'abbiamo saltato Non ce l'ha detto No non ce l'ha detto Ea ea ea Rompi quello Salta qui perché c'è un blocco nascosto Tu Immagina <ride> se ci fosse stato veramente Io trovo il cartello però c'è roba secondo me. Uh, attraverso il, il territorio qui c'è qualcosa. un um, tiro davvero stretto. Non voglio passare per di lì, Mario. Guarda quanto seme in alto. Quasi sono le catene per quel motivo. Oh Olivia. Se non, puoi, se non vuoi venire, resta là. Che te lo dico. Vado io. Oh no. è closed. Mm. Mm. Ehi, ma siamo tornati dove eravamo. Che strano tubo. Se posso dare il mio contributo, sembra che il tubo sia bloccato all'altra estremità. Ma dove si trova quest'ultima? Ecco, questo non saprei dirlo Io lo so, andiamo <ride> Che paura, ma perché hanno fatto un sentiero così pauroso? Per quelli come te Oh, senti che bella brezza Oh no, we're gonna die Incredibile, hai visto quanto mi regasciato indietro? Tra poco quel ventaggio non ci spediva in, altro, in qualche altro postaccio? Oh, oh, oh. Scusa la rima scarsa Qualcuno di voi ha dato un'occhiata a questa catena? Possiamo tenere. Sembra quasi yay. che sia stata installata apposta per afferrarci, sì. Wow! Davvero io pensavo fosse una appendiabiti. Credo che dobbiamo da, andare. Da si glitcha. No. Sì. Credo che dobbiamo andare in questa direzione. Però l'altra Sì, tipo. ok. Prova a procedere con cautela premi ogni volta che si alza il vento. Ah, e con bici fermi. Sono kamek. Sentito, ci possiamo di lui Possiamo fidare di lui, è eh? il custode A me basta e avanza Mario Ma, ma perché? Non ho capito Perché lo specifica? Ma io, nonostante questa apparentemente valida misura di sicurezza preferisco di me qui col padroncino E eh, scusa, eh, devo andarci io sulla cosa? Perché? Sì. Il mio signorino Mario supera super Questa faccenda del, del Beh, tubo Del resto tubo. è un esperto nel campo Perché non può andare lì con qualche attrezzo Lo fixa da dentro? Cioè, io vado boh. la sua sicurezza restando qui con lei mi hai dato della lei forse! Stai attento detto, Mario? L'ha detto! No. Stai attento Mario, sì, non bene. potrei. Non potrei premere X, non ti aiuto oh stavolta. Oh no, non devi afferrare Oh, non devi due secondi. Afferra, afferra. Come fa la folata grossa. Ah okay. wow, quindi è un casino di tempo. Yes. A giump Mario. No, non ti mettere lì davanti. Afferra! Ehi, e quello è un preavviso e poi c'è quella vera. Si eh sì, è facilissimo. Non basta che stai attento a non... Oh, ok. Vai, sì, vai, vai. Potevi ancora cambiare un altro sì, paio vabbè, di Sì, vabbè, ma non voglio morire. Shut up. Sinceramente. Shut up, shut up. Jump. I can Yay. wait to start preventing death. Oh, Oddio, no. no. Non c'è la catena. Scusa, che devo fare mo? Non devi rushare. Ci provo. Bravo, Marco, bravo. Ah, wow, che Vai che ora, rusha, rusha. Allora. Rush. Ah ok Grab Fermati là Perché? Vabbè Stubio. tanto mi porta qui Ok Perché l'hai fatto? Ora fermati qua Bisogna andare avanti in realtà vabbè. vabbè vabbè Ora Attenzione salta Salta Salta Fermati qua Fermati qua Ti ho detto di fermarti lì Beh, ci muoviamo. ma sì, perché ci sono okay. buche nel sentiero? Non lo so Dream, yay, Dream Ho detto Dream, Afferra, oh! Un attimo prima voglio leggere. Fate, Ma manca, manca poco, yay. Non ti serviva, i cartelli in sto gioco sono sempre inutili. Afferra. Tra non è quelli nel deserto perché c'è il Todd che li deve tradurre. Quelli sono i morti. Non so perché hai tradotto. sto uh, fanno. Quindi... Salviamo o no? Sì. Spero che abbia funzionato. Chiamo subito Kamek. Ehi! Hey! Kamek! Che eccomi, cosa? eccomi, non serve urlare. Visto, avevo ragione a proposito del tubo. Ah, se solo Padron Bowser ascoltasse le mie idee ogni tanto. Ok, salva. Direi che concludiamo qui perché sicuramente poi c'è altra roba. Tanta roba. Quindi... Nella prossima parte andremo a vedere la fonte Capite. iride La fonte dell'iride Vi salvo così Bene mm -hmm. ci vediamo alla prossima Ciao, Ciao.